L'incontro con Gesù è il più difficile, lo è perché noi non possiamo conoscere Gesù senza passare dal cristianesimo. Le fonti che ci parlano di Gesù sono fonti cristiane, per la gran parte le fonti non cristiane attestano... Di Lui solo l'esistenza, nulla di più, non ci dicono nulla. L'esistenza e la morte per, per crocifissione, ecco, leggendo Tacito. Quindi se noi sappiamo chi è Gesù, cosa è stato, cosa ha insegnato, eccetera, eh, lo dobbiamo alle fonti cristiane. Quindi dobbiamo passare per il cristianesimo, ma il cristianesimo e Gesù, secondo me, questo è il cuore della, della mia impostazione, non sono la stessa cosa sono per noi la stessa cosa, viviamo all'interno di una tradizione che per duemila anni dice che Gesù e il cristianesimo sono la stessa cosa, tant'è che parla di Gesù Cristo e quando noi diciamo Gesù possiamo dire Gesù Cristo o anche semplicemente il Cristo e intendere esattamente la stessa cosa, ci troviamo all'interno di questa modalità di vedere e di pensare, ma eh, a mio avviso Gesù e il cristianesimo, quindi Gesù e il Cristo, non sono la stessa cosa. E vedete, il centro del messaggio di Gesù è... riguarda il futuro. Lo vedremo. Il centro del messaggio di Gesù, ciò su cui lui eh, imperniò tutta la sua esistenza, ehm, ciò su cui lui giocò la sua vita... Era un evento futuro. E, al contrario, il centro del, del cristianesimo è un evento passato. È qualcosa di, di accaduto. Incarnazione, morte, passione e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Gesù guarda al futuro, ha un futuro imminente, qualcosa sta avvenendo, preparatevi, convertitevi, cambiate vita. Arriva qualcosa eh, in base al quale il mondo sarà completamente diverso, rivoluzionato, e quindi anche voi dovete rivoluzionare voi stessi. Questo è il messaggio di Gesù, che guarda al futuro. Il messaggio del cristianesimo è qualcosa è avvenuto, qualcosa è accaduto, eh, è accaduta che la, il peccato che gravava su di noi è stato eh, perdonato ed è stato perdonato grazie al fatto che qualcuno è morto per noi. E questo è il, il centro del cristianesimo il passato siamo rimandati indietro eh, eh, al contrario guardando eh, e leggendo eh, le, le parole di gesù eh, così come appaiono dai vangeli siamo eh, rimandati in avanti a qualcosa che deve arrivare e che deve arrivare eh, a, a momenti che, che, che sta per arrivare eh, fuori di te e anche dentro di te questo dice gesù e, e capite quindi che il gesuanesimo è un'altra cosa del cristianesimo il Gesuanesimo, che non è mai nato, come mai eh, da Buddha eh, scaturì il buddismo, da Confucio scaturì il confucianesimo e da Gesù il cristianesimo e non il Gesuanesimo? Ecco, questo, questo è, la, è, è ciò che rende l'incontro con lui più difficile. Oltre al fatto che è più difficile anche perché tutti noi, come diceva già Benedetto Croce alla fine degli anni venti, del novecento, diceva eh, perché non possiamo non dirci cristiani. E non diceva Gesuani, diceva cristiani. Quindi tutti noi eh, occidentali abbiamo a che fare con, eh, con il cristianesimo. Eh, quando diciamo la religione pensiamo al cristianesimo. Eh, sia a chi ancora la, la, la, la professa sia a chi ha rinunciato, chi per esempio non crede più e si professa agnostico oppure ateo, eh, a quale Dio ha detto di no? Al Dio del cristianesimo. Non è che si è confrontato con gli dei del politeismo o con il Dio dell'induismo o la divinità dell'induismo o, o dello le divinità dello shintoismo o o con la trascendenza del Buddha, del Buddha, del nirvana del Buddha, no, ha rifiutato esattamente il divino che emerge a partire dal, dal cristianesimo. Va bene, ed è per questo che noi, eh, poi vorrei dire un'altra cosa, lo dico subito, fin dall'inizio, vorrei dire che personalmente mi sembra, mi sembra come dire molto corretto dichiarare qual è il mio punto di vista ecco il mio punto di vista non è più un punto di vista cristiano da tempo non è, è un punto di vista che vorrei dire in un certo senso gesuano cioè eh, io eh, non accetto eh, per la mia vita qui e ora per la mia esistenza di riferirmi a Gesù come vittima immolata a Gesù come agnello di Dio, l'idea che Gesù dovesse morire perché così era stato stabilito, per lavare con il sangue perché, come dice la lettera agli ebrei, senza sangue non c'è perdono. Ecco, questa idea di un sacrificio, di Gesù venuto a dare la sua vita per noi perché così richiedeva Dio e Dio richiedeva così per togliere il peccato originale, questa idea di Gesù, agnello di Dio, agnello sacrificato, immolato per la nostra redenzione, vittima immolata per la nostra redenzione, come dice il canone della Messa, questa idea, questa prospettiva è lontana da me. L'ho abbracciata per qualche tempo della mia vita e poi l'ho sentita, l'ho percepita inconsistente. Io per la mia vita non voglio nessuna immolazione, voglio energia spirituale, Voglio un maestro che, che si rivolga eh, con parole sapienti e giuste alla mia libertà interiore, alla mia energia interiore che, che, che io chiamo anima o anche spirito o anche coscienza e che l'attivi e che infonda motivazione, energia, a volte anche entusiasmo, da intendersi proprio nel senso greco del termine di essere entzeos, entusiasmo, in Dio e io penso che Gesù questo lo, lo faccia Cristo no Cristo con la sua morte e risurrezione con questa, e la mediazione di morte e risurrezione mediante i sacramenti ecco questo no per me per me eh, sto parlando per me poi ciascuno di voi faccia quello che ritiene naturalmente ma la figura di Gesù il suo appello al regno di Dio certo che Gesù si è sbagliato è chiaro che sì il regno di Dio che lui riteneva imminente non arrivò e abbiamo a che fare ancora con questo mondo intriso di ingiustizia. E' quello che vedeva Gesù ai suoi tempi, cioè i ricchi che calpestavano i poveri, i potenti che calpestavano gli indifesi e, e, e tutta la serie di ingiustizie strutturali che lui vedeva e denunciava come un autentico profeta. E tutto questo è rimasto intatto è migliorato, è peggiorato rispetto a Gesù. Io penso che sia complessivamente migliorato, ma in ogni caso il problema non è, non è risolto. Il problema non è risolto. Il regno di Dio non è arrivato. Il mondo è ancora nelle mani di un'altra logica che non è la logica della, della perfetta giustizia. Quindi Gesù si è sbagliato, ma questo suo errore come lo vedremo dopo adesso sto proprio andando da subito al centro del centro al nucleo effettivo del problema questo suo errore non è tale da inficiare la bontà la, la forza del suo messaggio che consiste esattamente nell'annuncio del regno di dio perché chiunque di voi ascolta le sue parole le sue parole di giustizia, parole di verità, parole di solidarietà, parole di generosità, e viene attratto dal suo esempio, dalle sue parabole, può diventare un regno di Dio. Ecco il punto. Un dominio, un territorio di Dio. La tua vita, il tuo tempo, il tuo spazio, Può essere dominato da una logica diversa rispetto alla logica del potere e della forza che governa e manda avanti il mondo umano, il mondo della storia. Questo mondo direbbe il Vangelo, questo mondo governato dal principe di questo mondo, o arcon tu cosmutututu, come si scrive, come dice il greco del quarto Vangelo. Il, il principe o oh arcon, noi traduciamo principe ma è una traduzione anche un po' leziosa, arcon è il comandante, quello che sta davanti in prima fila, il duce, il leader, nel senso che è quello che manda, che governa, tu lead, che conduce, Führer, dicevano i tedeschi, il verbo Führen in tedesco significa appunto condurre, è lo stesso verbo diducere, è lo stesso verbo di lead in inglese questo Archon rimanda a questo, non è il principe, noi pensiamo il principe, il piccolo principe, no? è il capo. Il capo di questo mondo, eh, eh, secondo la prospettiva evangelica, eh, non è appunto Dio. Ma è un personaggio, Satana, io non credo all'esistenza di Satana, comunque diciamo che è una logica, una logica della forza, una logica dell'impero, una logica del denaro, una logica dell'imposizione, la Wille zur Macht, la volontà di potenza, questo è. Se tu esci da questa logica, cambi mentalità, cambi nus, come dice Marco 1,15 col verbo di metano e cambiare no, modo di pensare cambiare nus tu diventi regno di dio tu diventi regno di dio un territorio di dio e, e, e il tuo capo non è più eh, se credi a satana credi a satana io non, non ci credo non, non c'è niente a che fare col satanismo ma diciamo non credi più a quella logica sorda cieca che, che è la logica della potenza e dell'imperio ma, ma diventa il tuo capo diventa eh, una voce che parla di bene di giustizia, di armonia, di bellezza, di verità un essere umano, un uomo, una donna che accolgono questa, questa prospettiva in, in, loro, in loro si realizza il regno di Dio e la voce di Gesù non di Cristo, non dell'agnello dell immolato, non della, del, del corpo e del sangue, non, non, ecco, la voce di Gesù, del Gesù uomo, è tale da suscitare eh, il desiderio eh, potente e, ed efficace di diventare il regno di Dio. Questo è il nucleo della, della, della mia interpretazione di Gesù. Ora noi, eh, avvicinandoci alla sua persona che distinguiamo dal titolo Cristo che altri Gesù non, si è mai, non ha mai usato il termine Cristo per sé altri hanno parlato di, di lui come Cristo che è un termine greco che si rifà all'ebraico messia che significa unto, quello dell'unzione dell'olio per cui il re e quindi appunto il, il messia atteso eh, avrebbe avuto se ci avviciniamo a Gesù noi dobbiamo, così come rispetto a Socrate, capire chi è stato Socrate, cosa, cosa è stato. E così il Buddha, cosa è stato? Socrate è stato un politico, il Buddha è stato un medico, Confucio, scusate, Socrate è stato un educatore, il Buddha è stato un medico, Confucio è stato un politico e Gesù cosa è stato? Ci sono quattro... Modalità principali oggi di rispondere a questa domanda. Si dice Gesù è stato, questa è la risposta tradizionale, il fondatore del cristianesimo. Gesù è stato un fondatore di una religione. Il Gesù storico questo ha voluto fare, annunciare un, un, un, un nuovo volto di Dio e da cui è nata una nuova religione che si chiama appunto cristianesimo. Questa diciamo che è la eh, lettura del Gesù storico, eh, ufficiale, tradizionale. Gesù come fondatore del cristianesimo. Una seconda modalità di rispondere alla domanda su cosa sia stato Gesù dal punto di vista storico è quello di ritenerlo un politico, un politico rivoluzionario. Ci sono molti libri che parlano di Gesù in questi termini, Gesù ribelle, rivoluzionario, Gesù vicino agli zeloti, Gesù eh, combattente per l'indipendenza del suo popolo oppresso dal dominio dell'impero romano. Quello che Gesù voleva fare era liberare Israele dall'oppressione, dall eh, lottava per l'indipendenza, era, era, era un partigiano, uno zelota come si chiamavano a quel tempo, i partigiani di quel tempo. Oppure si può rispondere dicendo Gesù? Ma Gesù fu un, un filosofo, portatore di una saggezza e di una sapienza, più saggezza che sapienza nel caso di Gesù, eh, molto pratica, un filosofo paragonabile alla scuola cinica, di, di antistene e di diogene di sinope c'è un filosofo mh, appunto per il quale più che la dottrina più che le idee era importante il modo di vivere l'autenticità, l'austerità, l'essenzialità della vita la povertà, la sobrietà vivere filosoficamente ovvero vivere in povertà rinunciare a tutte le, bah, le cerimonie eh, che, che, la, che la vita eh, umana in sé richiede e andare all'essenziale e non dire mai falsità, dire sempre quello che si pensa a chiunque, in ogni circostanza, non mentire mai. Ecco, Gesù è stato secondo alcuni studiosi, è stato anzitutto questo, ha ah, voluto annunciare l'umanità profonda dell'uomo. Questo era il senso del regno di Dio. Oppure, quarta eh, risposta, eh, chi è stato Gesù? Eh, Gesù è stato, è stato un ebreo osservante, è stato un fariseo. Eh, se voi leggete i Vangeli, vedete che i più grandi nemici di Gesù furono proprio i farisei, il suo bersaglio polemico preferito. Eppure, secondo questa visione, eh, si tratta di una... Interpretazione scorretta da parte degli evangelisti. Secondo questa visione Gesù ebreo era ed ebreo volle rimanere fino alla fine. Gesù non fu cristiano, fu ebreo. Gesù non era cristiano, era un ebreo e tale volle rimanere. E non tradì mai la Torah. E non tradì mai la sua religione. Anzi, lottava per un'osservanza più intensa, più pura. E gli studiosi di questa prospettiva dicono che non c'è nessuna singola parola di Gesù che non sia già stata eh, detta al, eh, prima di lui o comunque dopo di lui al, all'interno del Talmud, che non si ritrovi nel Talmud. A significare proprio questo, questo aspetto, che Gesù nella sua essenza fu un religioso ebreo, radicale, osservante. Ma capite che ci troviamo di fronte a interpretazioni molto diverse. La prima, per esempio, è esattamente l'opposto della quarta. La prima dice che Gesù viene dall'ebraismo, ma rompe l'ebraismo e vuole fondare un'altra religione, fondatore del cristianesimo. La, la quarta, di queste che ho detto, dice esattamente il contrario. Gesù era un ebreo ed, ed ebreo volle rimanere fino alla fine. Non fu lui a fondare il cristianesimo, furono altri, a partire da San Paolo. Ecco, io penso che ci sono... Uh, parti di verità sia nella prima sia nella seconda sia nella terza sia nella quarta devo dire quella da cui mi sento più distante di tutte è la terza quella che parla di Gesù come un filosofo perché, perché lo ritengo veramente molto distante dalla, dalla mentalità filosofica che si trova in Socrate che si trova in generale insomma, nella filosofia greca ritengo molto distante la, la mentalità di Gesù è vero che Gesù fu, soprattutto secondo me, la seconda e la quarta prospettiva hanno grandi semi di verità. È vero che Gesù volle, eh, l'azione di Gesù ebbe anche una dimensione politica, non ci sono dubbi. Tra i suoi discepoli c'erano degli zeloti. E, e religione e politica al tempo di Gesù erano estremamente connesse. Non, non si poteva essere religiosi, da ebrei senza volere l'indipendenza del popolo di Israele era impossibile quindi la, la seconda e la quarta prospettiva hanno molte connessioni l'una con l'altra però però a mio avviso la vera risposta eh, così come l'ho potuta capire io leggendo eh, studiando pensando meditando da, da, da tanti anni ormai le fonti evangeliche Ecco, la verità è che Gesù, l'azione di, di, di Gesù non è designabile come un'azione politica, perché il politico è uno che vuole incidere sulla storia, su questo tempo, cambiando questo tempo. Gesù non voleva cambiare questo tempo. Gesù pensava di, che questo tempo sarebbe stato completamente rivoluzionato, non da lui, ma da Dio. Gesù ha insegnato, ha predicato la divisione del tempo arrivava qualcosa che avrebbe scompaginato completamente la storia, ma non devo prepararla io e, e insieme agli altri, facendo rivoluzioni, facendo... no, questa cosa arriva, è un evento, è il giorno di Yahweh, come dicevano i profeti, il giorno del Signore. Gesù credeva che quando la Bibbia ebraica, il libro dell'Esodo, parlava dell'apertura del mare, dell'Esodo dall'Egitto era qualcosa di storicamente avvenuto. Gesù credeva che quando le mura di Gerico, al suono della tromba di Giosuè, caddero e, e, e gli ebrei, gli israeliti conquistarono Gerico, era qualcosa di storico. E Gesù credeva esattamente come i profeti che quel braccio del Signore che si era manifestato nella storia, nel passato, si sarebbe ripresentato con la stessa efficacia e la stessa potenza nel presente. Quindi, quindi noi abbiamo a che fare con Gesù, da questo, da, proprio da Gesù come profeta escatologico apocalittico. Cosa è stato Gesù? È stato un profeta, un profeta escatologico apocalittico. Apocalittico. ha annunciato il regno di Dio, ha annunciato l'imminenza del regno di Dio, perché il concetto cardine di tutto l'insegnamento di Gesù, del suo pensiero, della sua vita, è il regno di Dio. E, non... e su questo c'è unanimità tra tutti gli studiosi, unanimità. Se voi prendete i migliori, le migliori monografie di lingua italiana, ma per riferirsi alla lingua italiana, ma la stessa cosa vale per la lingua tedesca, la lingua francese, la lingua inglese, eccetera, voi trovate che le migliori monografie tutte concordano nel dire che il centro dell'insegnamento di Gesù era Basileia Tutzeu, il regno di Dio. E un regno di Dio, lo ripeto per l'ennesima volta, che sarebbe... Arrivato presto, prestissimo. Sentite questi brani. Questi, vi leggo quattro, quattro brani dei Vangeli che secondo me ci fanno sentire la, quella che viene de definita la ipsissima vox Jesu, cioè la voce stessa di Gesù. E perché dico questo? Ma perché questi brani che che adesso vi leggo, queste poche righe, sono estremamente imbarazzanti. Sono imbarazzanti perché parlano, eh, di annunciano eventi che non si sono poi realizzati. E quindi, e quindi per gli evangelisti che eh, compongono i Vangeli, 70, 80, 80, 90 anni dopo la nascita di Gesù. Gesù muore nel 30, il primo Vangelo, diciamo così, usiamo quelle che sono date eh, convenzionali, viene, viene scritto nel 70, il Vangelo di Marco. Passano 40 anni, non sono pochi i 40 anni. Allora eh, Gesù è già morto: è morto da 40 anni, ha detto delle cose. E che non si sono avverate. E Marco le riprende, le scrive. La stessa cosa fa Matteo 10 o 15 anni dopo Marco, la stessa cosa fa Luca, 10, 15, eh, 20 anni dopo Marco. E, e allora gli evangelisti presentano queste frasi che sono per chi le legge imbarazzanti, perché uno le legge e dice: Ma come? Dice che sarebbe arrivato il regno di Dio e poi il regno di Dio non è arrivato. Che cosa abbiamo? Abbiamo quello che gli studiosi definiscono un criterio ermeneutico di un'importanza fondamentale, cioè l'imbarazzo. Siccome sono frasi imbarazzanti, è del tutto logico che gli evangelisti non le hanno inventate, non le hanno messe sulla bocca di Gesù. Voi direte, ma niente gli evangelisti hanno messo sulla bocca di Gesù. E io vi rispondo, non è vero, <ride> non è vero. Ci sono delle frasi che sicuramente gli evangelisti hanno posto sulla bocca di Gesù e che Gesù non ha potuto dire. Facciamo un esempio. La morte di Gesù. Le ultime parole. Oh, le ultime parole sono ultime parole, giusto? Bene, secondo il Vangelo di Marco, le ultime parole di Gesù in croce sono «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» E Gesù morì. Secondo Matteo, uguale, sono le stesse parole. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Se voi leggete il Vangelo di Luca, che viene dopo Marco e che viene dopo Matteo, voi vi incontrate con queste altre parole, le ultime parole. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Come è morto Gesù? Che cosa ha detto? O una frase? O l'altra, non è possibile che abbia detto quali sono state le ultime parole, ma non è finita, perché se voi leggete il quarto Vangelo trovate un'ulteriore versione, trovate Gesù che dice tutto è compiuto. Consummatum est, come dice la Vulgata. Avevo un compito, avevo una missione, avevo un mandato, l'ho realizzato, tutto è compiuto. Le parole di Marco sono parole di uno sconfitto. Le parole di Giovanni, le ultime, sono parole di un vittorioso. Tutto è compiuto. Ho vinto. La mia mission. scusate l'inglese che mi è venuto, la mia viene così, insomma, la mia missione che avevo da compiere l'ho realizzata. Eh, capite? Allora, criterio dell'imbarazzo. Eh, quali sono le parole che non imbarazzano l'evangelista e non imbarazzano i lettori? Certamente quelle del quarto Vangelo, certamente quelle del terzo Vangelo. Le parole del secondo e del primo sono imbarazzanti, infatti sono state cambiate. Allora, veniamo a queste parole sul regno di Dio, che adesso vi leggo, che sicuramente sono vere perché sono tremendamente imbarazzanti e quindi nessun evangelista le ha, le ha, inventate, le ha, le ha inventate, le ha riportate. Però, prima ancora di leggerle, un'altra cosa, gli evangelisti le hanno riportate. Capite? Non sono dei falsari gli evangelisti. Possono aver cambiato qualcosa così, ma hanno riportato anche delle affermazioni imbarazzanti. Cioè non si sono messi a tavolino per dire vediamo come ingannare, no. Queste parole vengono dal Maestro. Noi non le capiamo, non si sono realizzate e tuttavia le presentiamo lo stesso. Quindi abbiamo a che fare con qualcosa di molto genuino. E grazie a questa genuinità che nella gran parte dei casi gli evangelisti, non sempre, ma nella gran parte dei casi gli evangelisti eh, esercitano, grazie a questa genuinità noi possiamo sentire la voce stessa di Gesù. Marco 13:30, in verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Matteo 10,23 In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'Uomo. Marco 9,1 In verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il Regno di Dio nella Sua potenza. Infine, Matteo 23, 36, in verità io vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione. Ci sono altri indizi qua e là nei Vangeli, per esempio le parole di Gesù davanti al Sommo Sacerdote, ma noi... Eh, dobbiamo trascurarli adesso già queste quattro frasi sono sufficienti per dire che cosa per dire la profonda convinzione di Gesù sull'imminenza della venuta del regno di Dio il tempo è compiuto il regno di Dio è imminente convertitevi Marco 1,15 questa è la frase programmatica di Yeshua ben Yosef il nome di Uh, effettivo di Gesù l'ebreo Yeshua ben Yosef Gesù figlio di Giuseppe il tempo è compiuto il regno di Dio è imminente convertitevi abbiamo un indicativo indicativo il tempo è compiuto il regno di Dio è imminente sta arrivando il tempo è finito è compiuto nel senso è finito è consumata la storia ha finito di produrre male. Finalmente Dio ritorna a riprenderla in mano. La stessa idea di Amos, la stessa idea di Isaia, la stessa idea di Geremia e di tutti gli altri grandi profeti che parlano della potenza di Yahweh, della mano di Yahweh che viene e riprende la storia e torna a guidare il suo popolo. Tempo è finito. E quindi voi convertitevi, indicativo, imperativo, indicativo. Qualcosa avviene, qualcosa devi fare. Questo è. Prova ne sia... Eh, che questa era la eh, oltre ai brani oltre ai brani come dire di, di, di, che sono stati riportati eh, ulteriore prova eh, della centralità dell'escatologia eh, sono le lettere di paolo non tutte perché paolo poi capisce come stanno le cose e, e capisce che, che il regno di dio non arriva e quindi cambia prospettiva e, e cambia il baricentro, il baricentro che è verso il futuro, Paolo lo porta al passato e dice che l'evento salvifico che deve arrivare, cioè il regno di Dio, in realtà è qualcosa che è già avvenuto, l'evento salvifico, è la morte e la risurrezione di Gesù, in particolare la morte, sia chiaro, in particolare la morte, perché la risurrezione è semplicemente l'attestazione che, la, che la salvezza, che la morte in croce ha ottenuto, effettivamente è avvenuta. Ma il, il, il, il simbolo, per, cioè non il simbolo, il centro effettivo della, della, della salvezza, l'evento salvifico, la morte di croce. E non a caso che è la croce, il crocifisso, il simbolo cristiano, non è un risorto. La risurrezione è l'attestazione che la salvezza, mediante il sangue versato sulla croce, è avvenuto. Paolo che cosa fa? Prende quello che era il centro salvifico, che era verso il futuro, lo sposta al passato ma lo fa a partire dalla, dalla, dalla lettera, dalla seconda Corinzi, dalla lettera ai Galati, dalla lettera ai Romani e dalle altre, ma in due lettere, nelle prime due lettere di Paolo, prima Tessalonicesi e prima Corinzi, soprattutto prima Tessalonicesi, che è la primissima, scritta nel 49, tra 48 e 49, Mentre i Vangeli sono scritti nel 70, Marco è scritto nel 70, è, Gesù era morto da neanche vent'anni quando Paolo scrive la prima lettera ai Tessalonicesi. Ecco, se voi leggete la prima lettera ai Tessalonicesi capite che, che il centro è ancora il futuro, qualcosa che deve arrivare. E se voi leggete la prima lettera ai Corinzi, il capitolo 15, lo stesso. Mi limito a leggere... Poi Prima Corinzi 15, 51, ve lo leggete da voi se volete. Io mi metto, mi, mi, mi limito a leggere Prima Tessalonicesi 4, 16, 17. Quando Paolo si rivolge agli abitanti di Tessalonica, oggi si chiama Tessalonico, la città del nord della Grecia, e dice così. Il Signore stesso ha un ordine. Ah, sia chiaro, sto leggendo la traduzione ufficiale della CEI, cioè non è che uno dice ma... Non, è tradotto in maniera... è la traduzione, la traduzione ufficiale della conferenza episcopale italiana. Ecco. Il Signore stesso a un ordine alla voce dell'Arcangelo e al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo, quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto. Fine della citazione, 1 Tessalonicesi 4,16-17 Qui Paolo dice chiarissimamente noi non moriremo, ragazzi noi non moriremo perché quel Gesù che avete visto salire presto ritornerà perché l'annuncio, forse noi l'abbiamo capito male l'annuncio del regno di Dio ma certamente è, è, era tale l'annuncio, il regno di Dio sta arrivando, consisterà nel ritorno di Gesù vincitore e nel fatto che anche noi saliremo con lui. Il Signore discenderà dal cielo e allora risorgeranno i morti in Cristo, gli altri no, i morti in Cristo. E noi che viviamo e che saremo ancora in vita, noi, noi, Paolo dice noi, noi, noi non, non moriremo, quindi vuol dire che è questione di, di mesi, se non di giorni questo ritorno. Quindi noi non moriremo, noi verremo rapiti insieme con loro nelle nubi, insieme a quelli che erano ai morti in Cristo, e andremo incontro al Signore in alto. Se voi leggete la prima Corinzi 15, 51, trovate lo stesso messaggio, poi non lo trovate più. E, e, e queste parole risultano imbarazzanti, evidente, estremamente imbarazzanti. Però queste parole attestano che eh, eh, quanto io ho tentato di, di, di, di eh, illustrare cioè l'idea di Gesù l'imminenza del regno di Dio la divisione della storia si legge nel Vangelo di Matteo capitolo 10 non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra sono venuto a a portare non pace ma spada sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre la nuora da sua suocera i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa sentite la radicalità del profeta che viene a portare spada e separazione altro che il buon gesù qui abbiamo a che fare con un con un giustiziere, nel senso, giustiziere è una brutta parola, quindi forse non l'ho neanche trovata giusta, forse non è neanche adatta, ma una persona che vuole riportare giustizia, che vuole riportare giustizia, e sa che a volte la giustizia richiede divisione, lotta, spada, appunto, guerra. Sono venuto a portare la spada, nel Vangelo di Luca si legge la stessa cosa, sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Pensate che sia venuto a portare pace sulla terra, no vi dico, ma divisione, Luca 12,49. È la stessa cosa, lui è venuto a portare, ad annunciare un evento che dividerà, che, che, che che rovinerà una parte della storia e ne, e riscat ne riscatterà un'altra. Da qui il senso della divisione delle famiglie. Tutti voi sapete che eh, la pagina più nota della predicazione di Gesù sono le beatitudini. Beatitudini che fanno parte del discorso della montagna. Il discorso della montagna eh, è il discorso principale di Gesù, amatissimo da tutti i cristiani, ma vorrei dire anche dai non cristiani. Gandhi diceva che quando lo leggeva non poteva non commuoversi, parole altissime. Il eh, discorso della montagna che si trova nel capitolo quinto, sesto e settimo del, del Vangelo di Matteo e che, cominci, che, che comincia dicendo Ges Gesù salì su un alto monte e cominciò a parlare. Ora, se voi leggete il Vangelo di Luca, vedete invece che non c'è nessun discorso della montagna, ci sono <coughs> parole che vengono, eh, che sono simili a quelle del discorso della montagna, ma che eh, vengono pronunciate, dice l'Evangelista Luca, in un luogo pianeggiante. È un esempio per capire ancora una volta il lavoro redazionale degli evangelisti, queste parole sono identiche, se le beatitudini eh, eh, e altri detti che Gesù appunto le, le pronuncia, ma le ha, ha pronunciate su, sulla montagna, come dice Matteo, o in un luogo pianeggiante, come dice Luca. Non ha molta importanza, naturalmente, ma è un dettaglio per capire ancora una volta il lavoro redazionale. E, e, e noi sappiamo, noi possiamo eh, capire certamente aveva ragione Luca, che non ci fu nessun discorso della montagna. La montagna eh, nella Bibbia è il luogo della teofania, la montagna è Sinai, la montagna è, è l'Oreb, la montagna è il luogo della rivelazione e quindi Matteo che vuole presentare Gesù come nuovo Mosè eh, lo fa parlare sulla montagna. Luca che non aveva questo tipo di intenzione teologica, ne aveva altre, lui non si cura di farlo salire su una montagna e dice effettivamente come sono avvenute le cose. Ecco, non si tratta di falsità, si tratta di una costruzione teologica. Ecco, questo è, import è importante dirlo, non è un falsario l'evangelista. In ogni caso, venendo al discorso della, della, della montagna, eh, o meglio ancora venendo alle beatitudini noi vediamo che le beatitudini sono diverse in Matteo sono diverse in Luca quindi non è solo diverso il, il luogo sono, è diverso anche il contenuto perché in Luca le beatitudini sono solamente tre mentre in, Luca, mentre in Matteo sono otto in Luca tre, Matteo otto non solo, in Luca ci sono anche delle maledizioni Così come nei profeti, in Matteo non ci sono le maledizioni. Alla luce della costruzione successiva, che cosa è storicamente più probabile? Quale delle due versioni è più probabile? Quella di Luca di, Be di beatitudini e di maledizioni o quella di Matteo di solamente beatitudini? A mio avviso è più probabile che la versione originaria fosse quella, sia quella di Luca. Perché il Gesù della storia, Yeshua, era un profeta. E come i profeti eh, avevano, oltre alle benedizioni, anche le maledizioni, allo stesso modo Gesù, che aveva, oltre alle beatitudini, anche delle maledizioni. Tutto questo poi il cristianesimo l'ha dimenticato e poi è venuta fuori un'immagine, l'immagine del buon Gesù, del... va bene... Eh... Ma è cristianesimo, non è gesuanesimo. E non è necessariamente un male, anzi, se non ci sono le maledizioni può essere persino un bene. È comunque diverso, questo è quello che voglio dire, è diverso. La versione di Luca è la seguente. Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Luca 6, 20-25 Qualcuno ha parlato di trasvalutazione dei valori a proposito del messaggio di Gesù, ma qui non abbiamo nessuna trasvalutazione dei valori. Perché il valore, che è quello di poter mangiare, che è quello di, non, di, di, di poter essere sereni, di, di, di, di ridere, insomma, di, di non essere nella tristezza, questi valori permangono. Qui quello che cambia sono i destinatari. Quindi si tratta di una trasvalutazione non etica ma politica. I destinatari, Gesù dice, quelli che adesso hanno, quelli che adesso sono felici, quelli che adesso sono contenti, quelli che adesso godono della, della vita in tutte le agi, non, non lo saranno più e viceversa, quelli che adesso sono eh, nella situazione opposta lo saranno. Quindi non è che cambiano i valori, i valori sono sempre quelli, cambiano i soggetti, coloro che possono godere, usufruire dei valori. Quindi ancora una volta il messaggio delle beatitudini ci fa capire qual è l'autentico cuore del messaggio di Gesù, che è la, la divisione del tempo. Il vero messaggio delle beatitudini è la divisione tra un prima e un dopo. Prima le cose andavano così, dopo le cose andranno cosà. Questo è il vero messaggio delle beatitudini, riguarda, che riguarda precisamente la divisione del tempo tra un adesso ingiusto e un dopo che, che finalmente sarà giusto, tornerà a essere giusto. Quindi Gesù viveva di questa profonda convinzione, di questo, di questo messaggio che avrebbe diviso il tempo, spaccato la storia. Effettivamente la storia si è spaccata avanti Cristo e dopo Cristo, ma non come, come, come pensava lui, si è spaccata in un'altra maniera. Non è stata una divisione del tempo gesuana, è stata una divisione del tempo cristiana. E non a caso non si dice avanti Gesù, dopo Gesù, si dice avanti Cristo e dopo Cristo. Ma in ogni caso lui credeva a questa divisione del tempo. Ma capite allora anche che a questo punto noi possiamo mh, capire la radicalità della sua etica. Io sono, in quello che vi dico, non sono per niente originale, perché mi rifaccio alla visione di Gesù di due grandi studiosi tedeschi, anche di altri, ma in particolare di questi due, Johannes Weiss e soprattutto Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, per il quale io ho una vera e propria venerazione, si tratta di di colui che nel 1952 vinse il premio Nobel per la pace, il dottor Schweitzer, colui che dopo essersi occupato di Gesù e aver scritto libri molto importanti su Gesù ma anche su Kant perché insegnava filosofia della religione a Strasburgo, lasciò perdere gli studi teologici, si dedicò alla medicina, si specializzò in malattie infettive e andò nell'Africa equatoriale a, guarire, a curare e qualche volta a guarire la gente, all'Ambaranè. E per questo appunto gli venne assegnato il premio Nobel per la pace. Ebbene, Schweitzer a parlare di Gesù, o meglio dell'etica di Gesù, come di un'etica interinale. Interinale. Così come i lavori, ci sono lavori interinali, ci sono i lavori a, a tempo indeterminato, e ci sono i lavori interinali, cioè i lavori ad interim, che, sono, che hanno un tempo racchiuso, poi si concludono, quel tempo finisce. Ecco, l'etica di Gesù, dice Schweitzer, questi precetti così strani, così difficili, vorrei dire così impossibili, dopo li vedremo, da praticare concretamente, si spiegano non alla luce dell'eternità del tempo che sempre così sarà, per cui, per cui si tratta di un'etica assoluta, un'etica come, eh, come un lavoro a tempo indeterminato, così un'etica indeterminata che vale per ogni periodo del tempo. No, l'etica di Gesù è come il lavoro interinale che vale solamente per quello specifico spazio del tempo e della storia, che è l'attesa del regno il fatto che tu ti devi preparare il tempo è compiuto il regno di Dio è imminente sta arrivando preparati preparati per qualcosa che stare ecco questa preparazione a qualcosa di assolutamente sconvolgente questa, questa è la cornice dentro cui si spiega l'etica di Gesù che è un'etica interinale provane sia che se poi tu vuoi applicare effettivamente questa etica e seguire alla lettera sineglossa glossa come diceva francesco d'assisi e al contempo vuoi rimanere nel mondo non ci riesci non ci riesci non è possibile seguire i, i dettati di gesù e, e, e, e, e i precetti l'etica di gesù in maniera letterale e rimanere nel mondo leggiamone qualcuno di questi, di questi precetti L'amore per i nemici. Amate i vostri nemici. È possibile. La benevolenza verso chi ci odia. Fate del bene a quelli che vi odiano. È possibile. La non violenza assoluta a chi ti percuote sulla guancia offre anche l'altra. Il disinteresse totale per le proprie cose. A chi prende le cose tue non chiederle indietro. Cioè ti stanno rubando la bicicletta. Lascia stare. La generosità al limite dell'ingenuità dà a chiunque ti chiede. Cioè non c'è scritto dà a... Uh, a qualcuno di quelli? No, a chiunque ti chiede. È possibile? L'esclusione di ogni interesse personale, prestate senza sperarne nulla. Il disinteresse verso il lavoro e la programmazione, non preoccupatevi della vita, di quello che mangerete, né per il corpo, di quello che indosserete. È possibile? È possibile non preoccuparsi di quello che mangeremo, di quello che daremo da mangiare ai nostri figli? È possibile? Chi vive così? Il totale distacco dal denaro, considerato sempre con, sempre con disprezzo, non potete servire Dio e la ricchezza. È possibile? Sarebbe bello non doversi preoccupare minimamente dello stipendio. È possibile? l'unilaterale disponibilità al perdono da, da, con da concedere sempre in modo incondizionato quando dice perdonate 70 volte 7 che vuol dire sempre appunto è possibile perdonare sempre è utile tra l'altro perdonare sempre qualche volta non bisogna essere severi e non perdonare la raccomandazione dell'astinenza da ogni attività sessuale. Quando dice vi sono eunuchi che sono tali nati così dal grembo della madre, ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Il regno dei cieli sta arrivando, che cosa pensi eh, donna di incontrare un uomo, uomo di incontrare una donna, non, non è più il tempo di, di, di, di queste cose, c'è qualcosa di molto più importante della sessualità. La vigilanza costante, tenetevi pronti sempre perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. A questa vigilanza perché viene, viene il figlio dell'uomo, figlio dell'uomo che è colui che inaugura il regno, dice Gesù. È possibile vivere così? No, non è possibile vivere così rimanendo nel mondo. Chi sceglie di vivere così esce dal mondo, esce dal secolo, entra nella vita religiosa. E infatti si può vivere così eh, vivendo da religiosi, i quali poi però non è che si può vivere così vivendo da religiosi, sono casti, sono poveri, sono obbedienti, però poi per quanto attiene alla, alla ricchezza, all'amministrazione dei conventi, per quanto attiene al pensare al domani, agli investimenti, non è che proprio il Vaticano da questo punto di vista no, sia un esempio di totale sobrietà. Dico il Vaticano, ma si potrebbe dire i Domenicani, i Francescani, si potrebbe dire qualunque altro ordine religioso. Non è, perché la realtà non è che siano cattivi, la realtà è che non si può, non si può vivendo nel mondo vivere così, prendendo alla lettera queste, queste parole di Gesù. Francesco d'Assisi volle vivere sine glossa, ma già i suoi discepoli, lui in vita, non vollero più vivere così. E difatti lui lasciò l'ordine che aveva fondato, lo lasciò e andò con pochi compagni a vivere ancora secondo la regola originaria. Questo si spiega esattamente perché l'etica di Gesù è un'etica interinale. A questo punto io torno all'inizio e vado a concludere questa mia presentazione di Gesù. Torno all'inizio eh, andando a riprendere quello che già ho detto e adesso lo, lo, lo riprendo. Come valutare l'errore di Gesù? Nessun regno di Dio è arrivato. Nessun regno di Dio è arrivato. Quindi Gesù è stato un illuso? Ma si può anche dire che, non dico che è un illuso, ma certamente si è sbagliato. Dal punto di vista storico Gesù si è sbagliato, il regno di Dio non è arrivato. Ma dal punto di vista spirituale? Ma dal punto di vista filosofico? Lasciamo perdere alcuni precetti concreti che sono, come dire, mh, per qualcuno molto difficili da da, da, da prendere in considerazione quelle sono esemplificazioni v prendiamo invece di mira l'intensio fundamentalis è venuto in latino perché, per, perché è un'espressione che si usa in teologia morale cioè l'opzione fondamentale di ciascuno di noi cioè l'energia fondamentale per cui vivere il telos, lo scopo per cui vivere si può vivere per il regno di Dio Qui e ora si può fare del proprio territorio interiore un dominio di Dio. Se non vi piace il termine Dio, usate un termine che, che all'interno della Bibbia ebraica è assolutamente centrale, si può dire essere sinonimo, e cioè giustizia. Il Cardinal Martini eh, lo dice ben due volte, nelle conversazioni notturne a Gerusalemme, che il concetto centrale mediante cui pensare Dio è la giustizia. Giustizia ovviamente non come legalità, ma come la zedaca biblica, che è la stessa giustizia di cui le beatitudini di de, Gesù sono ricolme. Delle otto beatitudini di, di Matteo, due concernono la giustizia gli affamati e gli assettati di giustizia e i perseguitati per causa della giustizia. Ecco, si può fare di se stessi un territorio eh, eh, dove la parola fondamentale è la parola della giustizia? Se la risposta è sì, allora vuol dire che il messaggio di Gesù, per quanto storicamente errato, dal punto di vista proprio della realizzazione storica, filosoficamente e spiritualmente. Non è errato, è efficace qui e ora. È possibile fare di se stessi un dominio di Dio, un piccolo regno di Dio? È possibile. Ecco, io concludo questo... Questo, questa mia presentazione di Gesù dicendo eh, quello che ho già annunciato all'inizio, cioè che per me, per la mia esistenza, questa modalità di rapportarmi a Yeshua, a Gesù di Nazareth, eh, che è diverso dal Cristo, dal Cristo della fede, che è diverso dalla vittima immolata, Gesù non voleva morire. Non avrebbe detto, mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Gesù non andò a Gerusalemme, certo, ma per portare... perché capiva che lì doveva, non... doveva avvenire effettivamente l'annuncio ultimo, che lì si sarebbe manifestato il regno. Non andò a Gerusalemme per morire, non voleva morire. Altri hanno fatto di lui l'agnello immolato. Gesù non voleva essere sgozzato e sacrificato come un agnello sarebbe morto in un'altra maniera sarebbe morto dicendo tutto è compiuto certo non a caso il quarto evangelista lo fa morire così secondo il quarto evangelista Gesù voleva morire ma se noi leggiamo in maniera profonda e vera vediamo che Gesù non voleva morire non avrebbe sudato sangue nel Getsemani, non avrebbe tramato di paura Gesù non voleva morire eh, e quindi a mio avviso si è fedeli a Gesù, se, eh, al Gesù storico se non lo si se lo si distacca dal Cristo vittima immolata per la nostra redenzione, dal Cristo agnello di Dio e, e lo si torna a, a pensare come profeta palpitante eh, della, del, della giustizia qui e ora. Questo secondo me è il vero è il, vero, è il vero Gesù ed è il Gesù che ci, che ci conduce, ed è l'ultima cosa che dico, alla, a quello che Gioacchino da, da fiore diceva il compimento del cristianesimo, che è lo spirito. Per cui il contatto con, con Dio eh, mediante Gesù diventa davvero eh, quello dello spirito, lo spirito della giustizia, lo spirito del bene, lo spirito delle, profondo delle beatitudini. Eh, ne viene una figura complessiva una riscrizione complessiva del cristianesimo secondo una modalità che a me ancora non è molto chiara e che per questo io definisco post cristianesimo non più cristianesimo non gesuanesimo perché non si può essere gesuani nel senso in cui Gesù lo era cioè <coughs> attendendo eh, l'avvento la, del regno di Dio nella storia non è possibile si può essere gesuani attendendo l'avvento del regno di Dio dentro di sé, fa facendo di se stessi un regno di Dio. E questo può avvenire nello spirito. E allora il compimento del cristianesimo è la terza età. Dopo l'età del padre, dopo l'età del figlio, diceva Giochino da Fiore, e io riprendo perfettamente la sua visione, di spirito profetico dotato, dice Dante ponendolo nel paradiso. Lui, Gioacchino, che era stato condannato come eretico dalla Chiesa di quel tempo, il Lateranense IV, Dante lo sapeva che era stato condannato come eretico e tuttavia lo colloca in paradiso e, e lo, e lo, e lo eh, descrive come di spirito profetico dotato. Certo, è lo spirito il regno dello spirito, questo è il post cristianesimo e secondo me è la, è la eh, nuova spiritualità, nuova antichissima, non è new age, è old age, ecco, very old indeed, è una è veramente antichissima, niente di nuovo nel senso di, di, di nuovista, è qualcosa di molto antico che riporta quella dimensione dello spirito nel quale Gesù si scopre fratello del Buddha, fratello di Socrate, fratello di Confucio, e, e, e l'umanità scopre una spiritualità che è veramente in grado di unire. Perché lo sapete qual è la vera definizione della verità? La verità è ciò che unisce. Grazie dell'attenzione.